Ho tutto in testa ma non riesco a dirlo perché effettivamente il, uh, il tema che, che ci sottoponete oggi che Francesco ha uh, molto ben uh, definito è però un insieme di grandi temi e di grandi questioni uh, che riguardano sicuramente i media, sicuramente l'accordo tra saperi uh, e società tra cultura e formazione e che attraversano poi eh, a loro volta le epoche che abbiamo visto cambiare eh, piuttosto rapidamente nell'ultimo periodo di fatto marcando una serie di salti ma partiamo da qui partiamo dal fatto che anche noi viviamo in un'epoca post enciclopedia c'è stato un momento in cui eh, innegabilmente ha iniziato tutto a cambiare irreversibilmente ed è stato il giorno in cui i mezzi di produzione dell'informazione sono entrati con soglie di accesso sempre più basse fino a diventare tecnicamente delle commodity nelle mani potenzialmente di tutti. Cioè, tutti voi che siete, immagino, nati negli anni 90, l'epoca precedente sostanzialmente non l'avete proprio vista, ma l'epoca precedente era un tempo in cui ancora uh, il giornalista era lo storico dell'istante per una sorta di uh, oligopolio, per non dire monopolio di questa funzione, perché raggiungere con il contenuto informativo prodotto una platea più ampia, e quindi in maniera strutturale fare informazione, fare eh, opinione pubblica, in qualche modo, era per forza di cose a fare di pochi. Perché? Che si producessero contenuti in parola scritta, che si producessero immagini e montati eh, video che dovevano arrivare nelle case di qualcuno, che si facesse radio, in ogni caso servivano strutture eh, industriali più o meno solide ma comunque industriali come tali definibili serviva in ogni caso una strutturazione relazionale, qualche misura quindi un'organizzazione serviva insomma tutto serviva capacità di fare un budget servivano costi iniziali Piuttosto sostenuti, comunque non rilevanti, serviva insomma tutto quello che definisce. diciamo, spero poi che il professor Mister che da solo i voti, ormai, semplicemente con me, ma quello che definisce un'organizzazione complessa. Eh, tutto questo da un po' di tempo, tecnicamente, dico, non serve più. Oggi chiunque potenzialmente ha tutto quel che serve per organizzare e distribuire informazione potenzialmente fino agli estremi confini della Terra, salvo barriere linguistiche in via di progressivo abbattimento, anche queste, con tutti i meccanismi di traduzione automatica che in via di perfezionamento stanno consentendo pian piano di eh, non avere nemmeno più bisogno della capacità umana della traduzione arrivati a questo punto è chiaro che l'universo eh, industriale dei media che abbiamo ereditato dal passato in particolare diciamo quello che è arrivato fino a noi dal cuore del novecento e che ha avuto in Milano una delle sue capitali mondiali quindi ci avviciniamo a rapidi passi verso il cuore del, del tema del nostro incontro. Tutta quella struttura che ci portiamo dietro era una struttura che invece presupponeva il bisogno di se stessa nell'essere organizzatrice di saperi diversi di competenze varie e stratificate capaci di produrre contenuti che diventassero poi informazione e diventassero anche distribuzione dell'informazione stessa perché un ottimo articolo eh, dettato da Ettore Mont per parlare di un inviato di punta del quotidiano milanese come il collega della sera negli anni 60 sul fronte di guerre in Africa a Cuba non sarebbe stato un ottimo articolo se non ci fosse stata una catena che consentiva che qualcuno lo riceveva e lo batteva. Che in fretta lo passava un correttore di bozze che lo sistemava. Che di fatto lo metteva in un sistema che consentiva ai capi redattori di leggerlo, passarlo, titolare, trovare le foto, in modo che arrivando in tempo. Le rotative potessero stampare la carta su cui questo doveva, doveva finire e infine essere distribuito partendo alle 2-3 di mattina dall'aeroporto di Dinate e poi dai camioncini che lo ricevevano in Sicilia per dire il punto più lontano. in modo che diventasse l'ottimo articolo che tutti il giorno dopo potevano leggere sul giornale. Tutto questo, vedete bene, implica, eh, senza essere esperti di come era l'industria la old economy dei media, implica una serie di professionalità, strutture, fate voi tutte le analogie che volete con l'informazione televisiva, una quantità di strutture di cui oggi dal punto di vista, ripeto, tecnico potenziale, non parlo delle competenze, quelle servono sempre. Ma dal punto di vista tecnico potenziale, non c'è più bisogno. Quindi, lo storico dell'istante, da cui siamo partiti, che è il giornalista, ha di fatto perduto per sempre il monopolio della sua funzione di storico dell'istante. Non perché non serva la professionalità di un bravo giornalista per lasciare le tracce ricordava Francesco prima che devono restare a disposizione del futuro anzi anzi, forse ne serve più ma perché non serve più una struttura così complessa per arrivare così lontano e per rimanere anzi paradossalmente fatti salvi tanti ragionamenti sul diritto all'oblio resta molto più facilmente molto più indelebilmente quello che è viene pubblicato in rete in maniera tendenzialmente anche qui irreversibile, una volta che c'è c'è da sempre. Gli articoli dei grandi inviati degli anni 60 e 70, oggi qualcuno li ha come cinemi in libri di raccolto. Ma se questo diciamo così, è il quadro e dentro a questo processo è avvenuto lo slittamento. Uh, è difficile oggi per chi pensa a nuovi mezzi di comunicazione. Per chi del mestiere di giornalista ma insieme di imprenditore ha fatto una scelta di vita per quanto mi riguarda piuttosto soddisfacente, sicuramente divertente. È davvero difficile pensare <coughs> a un meccanismo che riproduca il vecchio schema. Il vecchio schema è c'è un direttore, c'è il capo redattore, c'è il capo del marketing c'è una struttura interna piuttosto rigida eh, che organizza il lavoro dei collaboratori e dei dipendenti che eh, più o meno piramidalmente fa sì che si editi un giornale fare, secondo me, per la mia esperienza visto che sono al secondo giornale online che fondo dopo l'inchiesta per giornale lista Stati generali rifare un giornale concependolo come giornale cioè pensando che c'è un monopolio da parte di chi fa il giornalista nella capacità di cristallizzare eh, le tracce di tramandare al futuro significa pensare a un mondo eh, che non c'è più che non tornerà significa ignorare il fatto che oggi competenze, e capacità Uh, curiosità sono così capillarmente diffuse e così immediatamente esprimibili da chi le ama perdendosi per strada una ricchezza una uh, diciamo così capacità uh, larga, variegata una serie di competenze che invece vanno valorizzate e a loro volta organizzate gli stati generali sono nati così, l'idea nostra è stata quella di minimizzare la funzione relazionale, di fatto ci lavoriamo in due e mezzo, diciamo così, dal punto di vista strettamente relazionale, e di massimizzare invece l'opportunità di narrazione e autonarrazione in qualche modo, da parte di chi vive certe realtà, di chi ha certe competenze, di chi vive diverse realtà cittadine in maniera eh, il più possibile comprensibile, organizzata, ma su questo chiaramente dobbiamo fare ancora un sacco di strada perché è davvero un esperimento, ma soprattutto aperta, che non vuol dire che chiunque può far parte della nostra piattaforma, ma vuol dire che noi valutiamo, continuiamo a valutare, abbiamo valutato all'inizio e continuava a valutare le candidature di chi vuole scrivere, fotografare, filmare, fare cose per noi sicuramente, fare cose con noi, garantendo noi un impatto diciamo comunque più robusto di quello che avrebbe un semplice sito personale, un profilo sui social network, organizzando i contenuti per argomenti ma anche affidando direttamente a chi certe cose le conosce, perché ad esempio ha una competenza tecnica, scientifica specifica, perché conosce bene la sua realtà territoriale, che magari è molto interessante, ma che è davvero lontana da noi, a chi insomma ha una serie di cose da dire di poterle vedere in un luogo in cui ha senso questo è il meccanismo degli stati generali cui noi sostanzialmente scegliamo ogni giorno un argomento su cui puntiamo e lì funzioniamo come una relazione cioè o scriviamo noi o facciamo scrivere qualcuno scegliamo i, co i collaboratori in base all'argomento che ci interessa approfondire, abbiamo proposto insomma facciamo questo lavoro di, di tuning diciamo così, un lato ma dall'altro invece siamo un luogo collettivo di narrazione, questo ha ovviamente una serie di conseguenze non tutte facili da gestire, anzitutto cambia completamente il rapporto della, del lettore con i media, perché ovviamente, e questo anzi lo incentiviamo, ovviamente a differenza dei media a cui siamo abituati, il nostro giornale, se così possiamo definirlo, non è una chiesa. E quindi può capitare benissimo che sulla proposta di Tito Boeri sulle pensioni, o sulla candidatura di Beppe Sala, sindaco di Milano, ci siano analisi e opinioni che vanno in una direzione, affiancate ad analisi e opinioni che vanno esattamente nella direzione opposta. Perché questa. Oggi, nella realtà è in cui viviamo, in realtà, del tempo più scolarizzato della storia dell'umanità, questo credo sia rilevante: non può più pensare che le uniche tracce che restano della sua storia siano quelle della scuola di Tacito, di Tucide e così via. Chiaramente, il lavoro, la traccia che resterà, è molto più complicata da decreditare per lo storico di domani perché la massa di informazione è molto più ampia molto più informe, decisamente più informe eh, anche più incoerente, se volete naturalmente poi continuiamo a cercare di fare il nostro lavoro in particolare sulle cose a cuore che sono i temi economico-finanziali che sono le realtà cittadine come Milano e Roma anche dal punto di vista politico e non solo. <coughs> ma chiaramente il nostro contributo è sia nella capacità storicamente giornalistica di dare e trovare notizie, ma anche nella possibilità che la realtà si autorappresenti e questo chiaramente spiazza: spiazza il lettore, spiazza l'autore. Spiazza soprattutto chi sentiva una posizione di rendita nel suo fare giornalista, cioè spiazza i colleghi, che sostanzialmente dicono, vabbè, ma non vorrete mica dire che non serviamo più a niente, noi vogliamo solo dire che per continuare a servire dobbiamo alzare il nostro livello di, diciamo, di richiesta anche a noi stessi, mentre invece come categoria questo è molto vero anche in questa città siamo stati abituati a poter comunque mandare una rendita per cui come dire, a essere eh, per esempio persone che lavoravano in certe stati, in certi giornali e per solo questo godere di una eh, autorevolezza eh, data per, per diritto divino o quantomeno Ereditata dal, dal marchio editoriale per il quale si Ora è molto facile dire che in quest'epoca girano un sacco di bufale o di cose non verificate, eh, si dice grazie a internet. Quel che non si dice mai è che di bufale, cose non verificate, cose artamente. Eh, Nell'interesse di uno o più editori. Negli anni scorsi, nel Novecento, per la precisione, ne giravano un sacco, venivano stampate, comprate tutte le mattine dai lettori, per di più all'interno di un rapporto di fiducia e sostanzialmente senza dialettica, senza possibilità, per esempio, di mettere in caccia all'articolo un link che dicesse questa è una scemenza per questo e questo è motivo cosa che oggi invece si può fare quindi viviamo un'epoca in cui eh, le opportunità di partecipare ai processi di informazione sono tante la difficoltà è più elevata ma perché la massa di informazioni disponibili è probabilmente cresciuta il lavoro di chi per definizione decritta le tracce, decide quali restano, eh, capisce cosa ha senso conservare e come analizzare, è quanto mai interessante, e certo quanto mai difficile. Mm. L'obiettivo è sempre quello, riuscire a eh, non far avverare quanto diceva uno dei più stretti collaboratori di uno dei più potenti politici della storia del mondo recente, Grattoni Blair Lister Campbell diceva che eh, la eh, censura oggi non è più nascondere le notizie fastidiose ma sommergerle con una quantità di altre informazioni vere ma non strettamente rilevanti. questo è quello che continua a succedere e che ha in quest'epoca nuova dei media un potenzialmente fortissimo acceleratore. L'obiettivo è sempre quello, cioè evitare che questo sia vero. Adesso mi Urbano, ah, eh? Il urbano ha eh, urbana, il previsorialismo urbano. Un testo interessante perché esce nell'89, sostanzialmente, per in considerazione i rapporti tra eh, trasformazione dell'attività produttiva e del di, di, di, di sistema economico in generale, eh, sistemi di fiscalità eh, e di riorganizzazione generale, cioè, rapporti di forza all'interno di stati in per quello che riguarda proprio, proprio diciamo, i legami tra le aree eh, aveva pronosticato in qualche modo, eh, o comunque tra, diciamo, faceva emergere i primi segnali di una cosa che poi lo considerate in modo molto, molto chiaro e molto preciso, cioè il fatto che eh, i contesti urbani, eh, non più tanto e non solo su scala nazionale, ma su scala globale, avrebbero iniziato a eh, competere tra di loro eh, per aggiudicarsi le risorse, quelle risorse che. Eh, venire assicurate come diciamo all'interno stato eh, fornista dei, dei sistemi di, di, di potere di distribuzione economica fornista eh, ma invece dovevano appunto cercare di attrarre risorse produttive eh, che si giocavano eh, su uno scenario appunto globale quindi in qualche modo è quello di un gioco a sotto zero nel quale L'azienda che sta diagonizzando può decidere di andare nella città X piuttosto che nella città Y, eh, gli investitori, in un, ad esempio nel mercato immobiliare globale, possono decidere di andare a Milano piuttosto che a Parigi piuttosto che a Londra, eccetera, eccetera. eccetera. Eh, anche se c'è molto di vero in, in, questa, in questa interpretazione, eh, è anche e molto una forma retorica in qualche modo, tra l'altro, in realtà proprio in questo modo, cioè sostanzialmente come regime discorsivo. Uh, nel quale si uh, formavano anche le politiche cittadine in senso stretto, uh, le policies. Uh, mm. Il punto mm. però interessante è che dietro a questa cosa sta sostanzialmente uh, un'immagine della città possibile. Non è un caso, infatti, che negli anni 90 c'è stato il boom uh, di tutta una serie di uh, pratiche. Eh, abbastanza esplicite abbastanza consapevoli di urban marketing di e urban branding, cioè l'idea di eh, diciamo o eh, inventare da zero o reinventare e o rilanciare eh, l'immagine stessa delle città eh, attraverso tutta una serie di eh, pratiche che avevano a che fare da un lato con i processi di generazione urbana e dall'altro invece proprio con il lavoro eh, sui media. Negli anni 90 si parlava ancora del lavoro sui media tradizionali poi sono cioè, okay. cose interessanti che sono inizia a succedere soprattutto nell'arco degli ultimi dieci anni invece con i movimenti. Da questo punto di vista tutta una serie di grandi operazioni di generazione urbana eh, avvenute soprattutto in Europa, non solo nell'arco degli ultimi vent'anni, eh, anzi poi facciamo trenta, eh, sono iscrivibili all'interno di, di questa traiettoria. <coughs> Ad esempio eh, diciamo, si dice sempre un po' che eh, il calcio d'inizio di questo è stato dato da ehm, Frangheri, da, no, eh, Bilbao, no. Bilbao. Da, da che ha disegnato il museo di Bilbao e quindi tra l'altro è stato là proprio che è iniziato eh, nativo, questo fenomeno eh, nel quale i eh, cosiddetti superstar art, Architetti che iniziano ad avere anche un'immagine pubblica eh, completamente diversa, eh, facevano interventi pesanti dal punto di vista iconografico all'interno delle città, quindi realizzando eh, edifici che in qualche modo davano eh, alla città un'immagine completamente diversa, e non necessariamente solo edifici, ma anche la città. Eh, da un po' in poi è iniziato questo fenomeno ricorsivo nel quale si invitavano su questa architraves, ah, ha in la città, eh, spesso e anzi quasi esclusivamente città che stanno attraversando processi di riorganizzazione eh, da città industriali a città post-industriali eh, e che in qualche modo hanno sì. bisogno sì. di costruire nuove forme di valore eh, anche e soprattutto immobiliare e poi, in quanto immobiliare, anche finanziario. Mm. Uh, in realtà, appunto, dopo 25-30 anni. Gli interventi di questo tipo sono stati molti geografi, sociali, urbanisti, critici che hanno evidenziato come il legame stretto tra questo tipo di interventi e l'effettiva trasformazione delle città quanto capaci di produrre realmente su vasta scala nuove forme di ricchezza, se tutto scolabile nel senso che eh, molto spesso quando questi sistemi hanno funzionato è diventato chiaro che eh, hanno funzionato, è, è stata più una covarianza che una causa causalità sostanzialmente, perché in realtà le città hanno messo in gioco anche una riorganizzazione dei sistemi produttivi e non semplicemente una nuova forma di marketing e di marketing, per quello che stavano facendo. Eh, non è un caso tra l'altro che tutti i grandi eventi, l'Expo eh, si è appena concluso, eh, in Europa soprattutto sono stati, eh, diciamo, procacciati dalle amministrazioni esattamente in quest'ottica, nel senso che eh, praticamente per ognuno dei grandi eventi che è stato realizzato durante i ultimi 30 anni sono stati realizzati eh, nuovi edifici iconici, eh, in alcuni casi per le cooperazioni sulla riscala di generazione urbana, eh, proprio nell'ottica appunto di trasformare le città in uno spazio attrattivo eh, per gli investitori che diciamo, proposte sul mercato globale. Um, ora, come dicevo prima, questo tipo di meccanismi sono iniziati all'interno dell'industria mediale in qualche modo ancora eh, novecentesca, nel senso che l'industria mediale era esattamente quella che stava scrivendo in Avolo prima. Eh, Nell'arco degli ultimi dieci anni, direi soprattutto, eh, c'è stato uno slittamento completo da questo punto di vista. Perché? Eh, fare fa risalire solitamente la nascita del web 2.0 agli anni 90, dal 2004 al 2007. Senza entrare negli aspetti tecnici, però il web 2.0 sostanzialmente è un insieme di eh, filosofie gestionali a monte e di tecnologie che permettono, eh, la, che rendono possibile eh, disassociare i contenuti dai modi in cui si trovano online. Non so che è un modo molto nebuloso in dirlo, ma sostanzialmente è il motivo per cui sulla vostra timeline di Facebook, eh, che è una piattaforma di un certo tipo, voi potete eh, assemblare contenuti che vengono da YouTube, da altri siti, da Provera della Sera, dagli Stati Generali, in modo che sostanzialmente la timeline vi risulti come un continuo, tra l'altro eh, sempre con la stessa impaginazione, quindi per voi un'esperienza in qualche modo sempre uniforme, di contenuti che vengono da altre questo vuol dire sostanzialmente che eh, con il web 2.0 ha eh, iniziato a generarsi una sfera mediale completamente diversa mh? Eh, perché se eh, la possibilità di eh, diffondere contenuti su scala globale era già connaturata alla rete web 1.0, la rete come la conoscevamo già negli anni 90, eh, a partire dal 2004-2006 sono nate una serie di eh, strutture eh, strettamente legate a questo fenomeno che hanno cambiato completamente il nostro modo di procedere le cose. Uno perché le piattaforme che eh, si basano su 2.0, anzi che in realtà sono andate a costruire un 2.0, eh, la loro non aggringano contenuti generati dal net, che è cioè, il famoso user data conference, per cui appunto Facebook di per sé non produce niente, se non il codice che serve per dare avanti tutta la barca, che, che è un codice relativamente semplice. Eh, su Facebook i contenuti vengono generati da tutte le persone che eh, decidono di usare la piattaforma. Lo stesso vale per YouTube, eh, Flickr, eh, Twitter e eh, metteci voi eh, qualsiasi altra piattaforma. Questo cambia da un lato completamente il business model che ci sta dietro e dall'altro però cambia anche eh, la percezione quotidiana dell'utente, quindi mi rilascio infatti quello che sta dicendo prima, in qualche modo eh, attraverso social network per noi è diventato eh, molto, eh, molto, molto più semplice aggregare contenuti eh, che arrivano dalle fonti più disparate eh, e che soprattutto, sempre più spesso, eh, arrivano da degli influencer o degli opinion leader, cioè figure che in qualche modo all'interno delle nostre scelte sociali mediate digitalmente noi riteniamo eh, degne di nota, questo può essere un complicazione dal punto di vista della politica degli algoritmi, che purtroppo adesso non c'è modo di affrontare perché non è una questione, però sostanzialmente il punto è che se a noi interessano i gattini eh, seguiamo persone che magari dal nostro punto di vista sono degli esperti, anzi che sicuramente dal nostro punto di vista sono degli esperti dei gattini, in qualche modo eh, queste figure progressivamente all'interno del social network assurgono a, a un ruolo di esperti e anche di influenza, quindi figure che sono in grado di influenzare in vari modi con diversi gradi eh, la, non tanto la formazione dell'opinione altro dell qui, perché se non siete mai occupati di come si costruisce l'opinione, è una questione molto complicata, non basta dire una cosa che eh, far sì che gli altri ascoltino perché le persone si può fino però sicuramente eh, l'influenza ha dato la possibilità di aggregare e far risaltare cluster di informazioni eh, in modo più efficace e più autorevole, tra volte virgolette, eh, di altri di utenti. Ora, cos'è che succede dal punto di vista della rappresentazione della città in quest'ottica? Eh, succede che all'interno delle medie eh, legate ai social network condizionate in modo pesante da alcuni influencer eh, che gli influencer non sono mai dati, sono sempre relativi e contestuali, ogni rete sociale ha sempre i suoi influencer, eh, che sono molto difficili da circoscrivere, sono fluttuanti e cambiano costantemente. Il punto fondamentale è che eh, attraverso i eh, social media eh, l'immagine delle città è sempre più eh, generata anche eh, dalla sezione che viene fatta dall'influenza. E ovviamente non stiamo più parlando di mondi separati, non è che questo tipo di produzione di immaginaria delle città è eh, alternativa rispetto a quella che è legata al mondo eh, mediatico più tradizionale, perché sicuramente eh, tra gli influencer principali da questo punto di vista ci sono i giornalisti che lavorano ancora sulle eh, testate tradizionali che trovano anche la loro versione online circano anche online eh, e hanno un ruolo importante anche tutta una serie di figure che sono diciamo, eh, i nuovi operatori di informazione, non so se si può dire in eh, qualche modo, ma sono giornalisti in modo tradizionale e che pure eh, stanno da un lato ripensando l'attività di, di, di produzione, coproduzione e condivisione dell'informazione di online eh, e che dall'altro però operano anche e soprattutto eh, appunto, come influencer, in alcuni casi anche molto pesante E da questo punto di vista eh, si pongono secondo me anche una serie di domande, non è che le risposte perché sono tutti punto. Però da un lato c'è sicuramente da chiedersi cosa sta succedendo adesso nella produzione dell'immaginario della città, nell'ottica più ampia di quello che stavo dicendo prima, quindi in qualche modo di una eh, supposta competizione, un'effettiva competizione tra contesti urbani diversi per le risorse. Quale gioco volano? Quale ruolo giocano? influenza da questo punto di vista. Eh, secondo me a Milano negli ultimi 5-6 anni, anni abbiamo avuto degli esempi piuttosto interessanti, eh, abbiamo avuto degli esempi molto interessanti nella campagna per le amministrative eh, del 2011 quando mh, diciamo, eh, al primo turno una serie di errori eh, alle sistemi di comunicazione Fatti da, dal sindaco da, da uscente eh, sono stati sfruttati in modo molto abile eh, da una serie di utenti. Non so se avete presente il famoso caso Sucate, conoscete? Chi l'ha sentito? Alzi la mano, per favore, okay. sì, sì. ancora 5 secondi sì. cioè, Va perché su cater cater. vale la pena. Su eh, ci sono anche un po' di più interessanti da vedere, ma adesso non c'è tempo, non c'è modo. Sostanzialmente. Ci cioè, sono anche un po' di articoli già, di Sostanzialmente cosa è successo? L'account lavorativo di Twitter aveva creato un hashtag che era rispondimi con la M maiuscola rispondi Milano e invitava gli utenti a fare delle domande su cosa l'amministrazione, cioè dal nuovo che la l'amministrazione amministrazione avrebbe fatto per la città. Un account di un utente ha chiesto al sindaco rispondimi cosa è intenzione di fare per eh, la moschea abusiva eh, di sucate in Piazza a Cuppa. Ora a Milano ovviamente non c'è né Piazza a Cuppa né con, tanto meno, di sucate la cosa drammatica è stato esatto il fatto che eh, il sindaco, o meglio chi gestiva la per conto del sindaco ha esposto, in modo serio, ha detto, la nostra linea nei confronto di moschia abusive assolutamente eh, di attenerci alle normative vigenti e su una, una tolleranza zero di avere Sucate. Esatto. <ride> Eh, questa cosa nel giro di 10 eh, minuti ha provocato eh, un meccanismo dal punto di vista eh, mediatico perché, eh, intanto, l'account è stato sommerso da tweet televisori di ogni tipo. La cosa è ovviamente rivelata anche subito su media tradizionali. Ma la cosa, più, dal mio punto di vista, più interessante è stata. Di contenuti ad hoc che sono stati prodotti dagli utenti, per cui ad esempio la guida logica di Sucate, eh, l'intervallo eh, di Sucate, oltre tra le varie cose c'è anche eh, la moschea, fisatia eh, in, eh, in via del con e anche la cartelli tangenziale taroccati, le magliette, eccetera. eccetera. Eh, questo okay, in realtà pare allora, non sia stato esattamente eh, una cosa che è al massimo ingenuo, ma è stato in realtà un caso molto interessante nel quale una, diciamo, un candidato che ha espressione in parte anche di una serie di operatori eh, legati al mondo delle nuove tecnologie dell'informazione eh, è stato supportato con una strategia abbastanza eh, chiara vista con Zeno di poi, è tutta, è tutta, è tutta colpa di Pisa Via, però ci sono un bel po' di casi su questa cosa. Grez, eh, mm. però appunto ci, ci dà un po' di suggestione da questo punto di vista perché in qualche modo io credo, eh, anzi questa è stata una storia molto interessante da descrivere, che quello è stato il momento in cui l'immagine di Milano ha iniziato a eh, girare eh, e, a, e a cambiare di segno fortemente. Questo sostanzialmente perché le registrazioni precedenti avevano un rapporto con i media assolutamente ancora eh, legato agli anni 80, e assolutamente televisivo. Quando eh, Pisavia ha vinto l'elezione, la festa è stata in Piazza del Duomo, c'era, fortuna sua in effetti, perché non si può veramente fare niente: un arcobaleno pazzesco eh, sotto un cielo tempestoso, una cosa perfetta per essere fotografata, sostanzialmente quella è diventata l'immagine simbolo di quella giornata. Eh, lì cioè, io credo che si sia iniziato a produrre in modo radicale una nuova immagine della città, eh, che poi per una serie di altri casi, in alcuni casi. In altri casi, invece, fortuiti, progressivamente ha cambiato fortissimamente l'immagine di Milano dal punto di vista eh, della rappresentazione nazionale, e questa è sempre, comunque, una cosa molto legata ai social media. Ma non so dire legata ai social media non vuol dire una cosa che esclude i media tradizionali, ma invece li integra in un modo più articolato e più complesso. Tutta la retorica eh, di Expo, quindi l'idea del modello Expo, che ovviamente è diventato anche una, una, un vestito, diciamo. Eh, Roma, nel senso della città di Roma, eh, piuttosto che tutta una serie di dibattiti che c'è stato ultimamente eh, sul fatto della eh, famosa Medio di Roma, la nuova capitale morale, tutte cose sono nate in parte sui media tradizionali, in parte sulle nuove fonti di informazione, eh, diciamo sui giornali digitali, sui magazine digitali e che però vengono sostenute e alimentate in un modo, secondo me, veramente notevole e che metterebbe un approfondimento anche di ricerca piuttosto interessante, piuttosto denso, eh, dai social network. Da questo punto di vista si sta creando una spirale eh, che da un lato è sicuramente positiva, nel senso che se guardate l'immagine che a Milano oggi rispetto a quella che aveva solo 7, 8, 10 anni fa, si tra, cioè, sono due città completamente diverse. Sicuramente a Milano oggi si vive anche meglio da diversi punti di vista, ma credo che ci sia decisamente una sproporzione tra rappresentazione e effettivo aumento di qualità della vita che non è una critica a quello che è successo ma semplicemente una riflessione più ampia che credo da questo punto di vista ci sia da fare. Eh, Dall'altra parte, con ecco, questo concludo, credo che ci sia decisamente eh, un problema sotto, sotto la scena, però, diciamo una volta che viene messa sotto il tappeto, lo dico semplicemente perché quello che è successo tutte le volte che sono state fatte grandi operazioni di restyling dell'immagine delle città eh, e si è visto che questa cosa sul medio periodo ha creato dei problemi. Eh, sostanzialmente stiamo andando verso la rappresentazione della Milano, eh, la nuova Milano che è collaborativa, che è una città in qualche modo che ha saputo rispondere alle sfide che vengono ai mercati globali dell'Expo, che è una città che in qualche modo non è ruola, no? per cui eh, non ci sono le principalizzate, corrotte a pezzi eccetera eccetera il problema principale in questo momento credo è il fatto che stiamo andando nonostante il fatto che siamo all'interno di un sistema mediale estremamente più articolato e complesso di quello dell'inclusione di aria recentesca verso la rappresentazione tende a essere molto monodimensionale questo vuol dire che in qualche modo eh, per le logiche Consenso che esistono anche all'interno dei social network, gli eh, influencer che spingono l'immagine molto positiva di Milano, e tendono più o meno a convergere tutte nelle stesse direzioni, eh, stanno ricostruendo un'immagine positiva, ma tendenzialmente molto politica, dimenticandosi di tutte le inevitabili eh, problematicità che invece stanno dietro uno spazio urbano così complesso. Per cui, ad esempio, la questione delle periferie, che Milano rimane ancora molto su traccia questione delle diverse comunità migranti che viene rappresentata sì e no, che se viene fatto in realtà eh, viene fatto solo in un modo tendenzialmente un po', eh, cioè, un po ipercritico chiaramente su chi non è d'accordo eh, con le scelte dell'amministrazione, o dall'altra parte tendenzialmente magari un po populista del tipo ok loro mangiano kebab, okay, qui ma mangiano spaghetti ma alla fine siamo tutti la stessa cosa, venite a casa mia di i spaghetti non di cucere del kebab, che in qualche modo vuol dire rappresentare la complessità questo punto di vista e quindi credo proprio che negli anni a venire dovremo inevitabilmente diciamo, imparare a gestire questa complessità anche dal punto di vista di dell produzione dell'immaginario e della rappresentazione, direi che ho Uh, la prima è quanto è importante la città di Milano per il mondo dell'editoria, mentre la seconda domanda è in un momento di crisi culturale quanto è cambiato il messaggio dei media per suscitare interesse dei giovani? Due rispondete? Attima un attimo, durante la crisi, in un periodo di crisi culturale scusate, cioè noi dobbiamo scegliere la cosa di prendere esatto no, <ride> stesso che che non conosco in un momento di crisi culturale sì. quanto è cambiato il messaggio dei media per suscitare interesse nei giovani eh, pueri? allora, sentiamo due domande vai? allora, uno il grande momento della concentrazione sì. Sì, eh, di media tradizionali in Londra, ma di aree urbane. Che effetto potrà avere sull'informazione riguardante il territorio extraurbano? Uh. Sì. Sì. Là, va vai? Eh, C'è una seconda parte della domanda, se ci... Sì, sì, sì Ovvero, è possibile che l'effetto di questa concentrazione... Sì. Eh, ...geografica e tematica possa portare ad una sommersione dell'informazione riguardante queste aree esteropane? domanda suggestiva come dire, per le argomentazioni ma non Abbiamo che molte sì. nessuna, non ci sono più domande ah, ah, questa è la, la succursale della prima domanda no, sì. la seconda era a proposito della citazione che ha fatto lei dell'assistente di Tonio Borrera sul sua delle, delle informazioni con altre, con altre notizie meno rilevanti è come possiamo noi dare utenti comuni, riuscire a riconoscere le notizie che contano per davvero rispetto a quelle più utili. Facile, facile. Amici di storia? Okay. Allora, quale è rilevanza ha la creazione di immagini simbolo della città? Alla, la creazione di immagini simbolo della città eh, dal punto di vista della cultura e Okay. E eh, l'altra è se è possibile la presenza nel futuro di una forma di tutoria tradizionale o se essa verrà completamente soppiantata da questi nuovi modi di produrre informazione. E nel caso di una sua sopravvivenza eh, se essa riguarderà solo eh, le generazioni diciamo, eh, più simili. Sì. Eh, non ci riguarda un modo se riguarda cioè, se sono le, le, le generazioni precedenti sì, o ecco, comunque o se verrà anche mantenuta cioè verrà fatta conoscere anche ai, ai giovani non so se è. Eh. È. 404 not found <ride> <ride> um, le eh, la prima era eh, qual essere la formula a livello di scelte redazionali ehm, che assuma un meccanismo di diritto virtuoso sia per il giornale che per il lettore eh, in maniera tale che non diventi semplicemente un, um, fornire informazioni che diventano più passive. Faccio una spiegazione che non si eh, questa domanda alla luce di quando si diceva dei giornali con chiesa e di regolare informazioni tra virgolette e quindi eh, è possibile riassumere in una formula eh, quel limite che c'è diciamo fra la scelta di regolare informazioni non coerenti e il fatto di essere da un lato un giornale eh, riconoscibile per il rispondere che si deve orientare a Sì, sì. E la seconda, ehm, possiamo cogliere dei parallelismi tra centro periferi, eh, uh, di uh -huh. e hey periferia con la governance e, beh, e le politiche dei social media all'inizio del 2015 perché Milano come contesto cittadino in cui vi è una parte Mi sono fatto su possiamo cogliere dei parallelismi. Non ho capito. No, ma anche so. sì, io, esatto, non riesco a scrivere se sì, può accogliere il materialismo oppure no. Tra ciò che è centro e periferia in un contesto reale, fisico, come quello del cittadino di Milano, e un nuovo contesto di diffusione dei materiali, che è quello del web, con il fisico, ma in cui comunque ci sono dei rapporti o di forza, o di eh, maggiore rilevanza. Ma dove il centro è anche media, per esempio media tradizionali posizionati e pesanti e periferia nuovi media? Oppure nella stessa dinamica per esempio nuovi media su medio web fra un centro e una periferia, cioè di, di pesi relativi differenti. O dove ci sono gli influencer che fungono da centri e i marginali che fanno soltanto sì, di loro? la dinamica 2.0 al terzo tentativo ce l'abbiamo fatta che gruppo manca? o gruppi mancano? il gruppo, eh, gruppo coltiva ci chiamiamo allora la prima domanda praticamente la ci parlavano gruppo però non siamo riusciti a prima sì. con la conferenzione del numero dei stati di informazione eh, come può il cittadino incidere tra una notizia vera e una notizia falsa? E eh, continua sempre. E su quale piano si basa ora il vecchio rapporto? Ah, è sempre la stessa. No. Su quale piano si basa ora il vecchio rapporto? Di fiducia? Perché la stessa, L abbiamo simpatizzato così. Il nome del giornale? Dunque, prendendo questo giornale, è una notizia vera e... e invece la seconda è come si divide tra la qualità e la quantità quindi come si garantisce un'informazione di qualità e si contrasta invece l'abbassamento del livello dato dalla massificazione cioè come si può dare una notizia di qualità costante dalla Ah no, c'è un voglio periferie. Eh, scusate, un voglio periferie, vai. La domanda è questa. Vai. E la seconda è il fatto che siano sempre meno presenti figure professionali vere nel mondo del giornalismo e strutture redazionali organizzate, quanto questo quello presenta quindi per informazioni. No, anche perché c'è un problema, io per cortesia a tutte le domande rivolte a me risponderei, cioè mi viene proprio istintivo, quindi, però lo so che. Non devo, infatti, no, no. e eh, no, non devi rispondere a tutti, devi In teoria c'è la scelta. Allora, in teoria dovreste scegliere... Eh, Quante volte a tutti? Cioè l'idea è che rispondete a tutte, però dovete sceglierne tre, a cui noi segniamo cinque punti, allora, e, e se fu una maniera sì, che poi viene aggiornata settimana. Però possiamo anche decidere che rispondete a tutte, e poi ci dite quelli che avete sì. scelto noi facciamo la classifica intanto facciamo contenti tutti che è quello che ci interessa va bene e... va allora parto, visto che le ultime due diciamo, sono di direttamente, direttamente rivolte a me, di fatto stanno dentro la prima sulla prima, su sala la domanda è quanto, quanto l'hype positivo quanto anzi lo storytelling positivo ha influenzato tantissimo di sicuro salva l'ipotesi che sia la scelta del candidato fatta a monte che ha influenzato l'aipo positivo a valle diciamo così queste eh, sono due ipotesi che non potremmo mai scindere del tutto in generale no? perché sono comunque i meccanismi della comunicazione della propaganda e in generale comunque eh, dell'informazione quando, quando si occupa del potere la seconda è una questione cruciale, è assolutamente chiaro che c'è un potenziale come dicevo prima ma c'è anche un grossissimo rischio in questo processo, quello che però è sicuro è che il processo è tendenzialmente irreversibile, nel senso che dalla possibilità di fare informazione diffusa non si torna più indietro e quindi bisogna attrezzarsi perché il più possibile criteri comunque deontologici siano diffusi, percepiti, sentiti come doveri anche da chi professionalmente non fa informazione per contratto e questo vale anche per chi per altre domande fatte quando si dice come facciamo a distinguere come dire, la, la vera informazione, la, la buona informazione dalle sciocchezze, beh, eh, esercitando senso critico, formandoci e formandovi ciascuno di voi, ciascuno di noi, ad essere lettore attento e critico. Ripeto, in quest'epoca questa necessità è chiara e lampante. In passato il rapporto di fiducia no, ha fatto sì che eh, ci si fidasse dell'autorevolezza, della presunta autorevolezza di testate autorevoli per definizione, che però in realtà non erano esenti né da errori né da mistificazioni. Prego, quanto è importante Milano per l'editoria. No, Questo è l'esame la... la... storia di storio giornalismo primo modulo. No, ecco è... no però... tu l'hai fatto, io no. <ride> no. <ride> e, e, e, e, allora, Una cosa molto interessante è della questione relativa della... no. okay. Okay. Eh, la questione relativa all'aumento della concentrazione di media tradizionali, ma soprattutto di media non tradizionali nelle aree extraurbane. Nel senso che io credo che oggi stia emergendo eh, in modo anche abbastanza chiaro da un po' di analisi di rete fatte, cioè di, di analysis proprio sui media digitali fatte ancora non in modo strutturato, ma si inizia a vedere chiaramente, eh, il fatto che chiaro, diciamo, i, grandi, i grandi centri urbani sono quelli che producono il maggior numero di informazioni sui social media, ma soprattutto sono quelli che producono eh, spesso... Eh, posizioni molto influenti, nel senso che se si fa un'analisi su Twitter eh, e si guarda sulla mappa dell'Italia, da Milano, Roma, Bologna, Torino e qualche altra città, spesso partono maggior parte delle tweet, volendo andare proprio sul livello base, base, base, adesso possono fare anche considerazioni molto più articolate. La cosa interessante è che invece ci sono dei centri extraurbani, anche molto eh, isolati, eh, diciamo, piccole città di provincia che in qualche modo, sta, per una serie di motivi, stanno diventando capaci di eh, produrre dei propri discorsi mediali sui nuovi media anche abbastanza originari. Eh, questo succede in alcuni casi perché ci sono delle eh, realtà eh, di altro tipo, innovative, che hanno preso sede in questi posti. Penso ad esempio a un caso interessante a, farlo, a Cultural Park, che sta in Sicilia, a uh, Favara, che è un paesino sperduto, tra l'altro avversato da questioni di mafia storica decente più adotte, alta concentrazione mafiosa in Sicilia uh, e si sta reinventando completamente l'immaginario urbano uh, a partire da un centro di sperimentazione culturale uh, privato che è stato fatto, che è stato stabilito 4 anni fa uh, e lì è interessante perché. Eh, attorno a farm si articolano un sacco di eh, diciamo, produzioni mediali diverse. Lo stesso vale secondo me ad esempio per la Puglia, in diversi luoghi, eh, ma anche in, in Sardegna, sta venendo fuori abbastanza chiaramente come cosa. Eh, non è un caso che queste cose sono assolutamente nel senso che sono. cioè proprio nella mancanza completa di possibilità di rappresentazione attraverso le tradizionali si vede molto chiaramente il fatto che stanno emergendo nuove forme. Eh, in alcuni, del, del, del, anzi direi mai, si tratta di, eh, di scelte consapevoli da parte dell'amministrazione. Un'altra uh, un zona, ad esempio, è, è il, il Cilento. Il Cilento per una serie di motivi, con un paio di influencer pesanti, ma almeno cioè, passano da parte della loro vita lì, e sembra che le mie reti, il Cilento è, continua a venire fuori. Sono molto di più di come va la raccolta olive in Cilento, di quanto non succede magari in uh, città di media dimensione in generale. Uh, Un'altra cosa interessante come uh, possiamo ad utenti riconoscere, ah no, facciamone una, così? Ok, vai. Right. No, su questo del, delle città, dei centri urbani uh, ci tengo anche a dire una, una cosa. Paradossalmente io sono convinto che tra i vari fenomeni potenzialmente virtuosi di questa nuova epoca di rapporto tra informazione, produzione di informazione, fruizione di informazione c'è la possibilità di togliere un po' di centralità ai grandi centri urbani. Quando noi prendiamo in mano i principali quotidiani italiani, ci rendiamo immediatamente conto della asfissiante centralità di Roma, di Roma e del palazzo romano, visto che siamo in giorni ancora di celebrazioni c'è un famoso passaggio di Pasolini scritto pochissimi mesi prima di morire, un suo intervento in cui parlava del fatto che ormai i giornali parlavano solo del palazzo, solo quello che succedeva dentro il palazzo aveva una rilevanza, lui parlava allora proprio dell'espresso e diceva che sfogliava questo, questo giornale sulle spiagge di Ostia vedendo diciamo così, la gioventù, anche nell'ultima fase, quindi la fase più pessimistica, più giudicante del, del suo percorso di intellettuale, cioè, vedo questa massa informe attorno a cui non frega niente di niente e sui giornali leggo solo retroscena politici, voi sfogliate domani la Repubblica, vedete a che pagina vi liberate della centralità neanche di Roma città, paradossalmente mafia capitale le dimissioni di Marino hanno restituito a Roma un profilo di città che vive anche se malamente a prescindere dalla politica nazionale ma nella norma voi vedrete, questo vale anche per un giornale molto milanese come il Corriere della Sera voi sfogliando le prime cose che trovate sono micro dettagli che sfiorano la pornografia su quello che avrebbe detto Renzi ai suoi, per, fare, per usare un'espressione molto in voga di questi tempi, eh, oppure di quello che succede eh, in una costola dell'NCT eh, e nei rapporti tra NCT e Forza Italia. Questa cosa che eh, è molto radicata nei media tradizionali, molto, mm storicamente per tante ragioni e per un rapporto non sempre lineare o comunque non sempre abbastanza distaccato con il potere ha la possibilità di vivere un'emancipazione invece in questo, in questo nuovo perimetro, in questa nuova formula appunto Bertrand fa l'esempio forse perché lui è un grande appassionato di Oliva del Cilento però del fatto di come una realtà che noi percepiamo come molto lontana ma magari per, però è molto interessante può assumere una centralità diversa e può raggiungerci quindi in questo sarei abbastanza convinto del fatto che c'è un'opportunità al netto di tutto quello che sappiamo se non lo sappiamo invito ad approfondire sul fenomeno della filter bubble, su quanto insomma le persone che abbiamo vicine nei grafi sociali delle reti che frequentiamo poi costituiscono sia sì un mondo di riferimento ma potenzialmente anche una prigione. Quando uh, poi di politica e algoritmi mi esattamente a questa cosa qua. Un altro pezzo, secondo me, interessante è quello che riguarda. Come possiamo da utente riconoscere notizie che contro da quelle futili? Allora, ovviamente visto che non c'è risposta, o almeno la risposta è talmente complicata che non vi sobalchereva il l'onere di provare a darla in quanto tale, secondo me c'è un elemento molto eh, interessante che ha a che fare con criteri di qualità, nel senso che eh, abbiamo in qualche modo tirato con la idea di autorevolezza, no? Si parlava dell'autorevolezza intestata, dell testato, che è stata all'interno dell'industria eh, culturale tradizionale dava in qualche modo, divinava eh, eh, la qualità del contenuto. oggi credo che eh, una riflessione molto molto molto importante da fare anzi che in qualche modo dovrebbe fare chiunque come cittadino informato è qual è il criterio di qualità che eh, noi per primi chiediamo noi a... eh, per primi alla eh, all'informazione, perché un'informazione di qualità per chi o per cosa, secondo quali criteri. Da questo punto di vista credo che eh, un elemento chiave ancora una volta sia legato eh, alle reti: nel senso che magari da questo punto di vista sono un utente diciamo, un non esemplare, ma eh, stando che ormai la quantità di informazioni da filtrare è mostruosa. Eh, per me di carta li compro solo se viaggio di solito perché mi piace ancora una oppure la mattina se c'è da fare una colazione lunga, per il resto sono sui social network, che non vuol dire che non leggo eh, le informazioni che arrivano dai media tradizionali, ma tendenzialmente le leggo filtrate, eh, cioè perché vi leggo segnalate dalle frequenze. Eh, ci sono <ride> diciamo, una ventina di. Che seguo, una quali mi raccomando, che so che ad esempio su tutte le questioni legate alla politica, intesa in senso stretto, che è un ambito che mi interessa, ma che sono appassionato particolarmente. Più o meno se c'è qualcosa che, su cui vale la pena mettere la testa, in qualche modo magari io, la segnala. Anzi, quasi sicuramente la segnala, a quel punto dico: beh, ok, allora vado magari a cercare approfondimenti su una serie di altre testate, per quello che riguarda le discipline, dove io muovo un di più, ad esempio iniziano Bonini il mio inquilino, ma nonostante questo, ci vediamo molto poco. Eh, se segnala qualcosa, eh, di solito vale la pena eh, di essere eh, approfondito. In qualche modo, credo che eh, da questo punto di vista la risposta sia: allora, ovviamente, c'è cioè, la, la risposta lunga, eh, quindi, come si capisce se la notizia è rilevante o affidabile, c'è tutto un percorso di fact-checking estremamente lungo e estremamente rigoroso. Che ad esempio io faccio solo in alcuni casi specifici eh, se c'è qualcosa che mi sospettisce o qualcosa che mi, che mi fa sbagliare particolarmente il cioè, naso. Ad esempio c'era stato il caso della petizione no alla macellazione in piazza a Como, la macellazione islamica in piazza a Como, lì fare il first che era abbastanza facile perché questa petizione online stava girando aveva preso diverse decine di migliaia di, di firme, cioè, mi c'era un'immagine molto poco plausibile di una funzione di testi spentare la piazza che era ovviamente la pre è molto buona come cosa eh, però allo stesso tempo bastava andare a cliccare il primo link di riferimento e si vedeva subito che eh, rimandava una pagina eh, di un gruppo tipo eh, idea eh, azione forza dell'Uomo, un po' più verso casa patto diciamo però il primo articolo era vediamo la conoscenza di fascismo come detto per questo non si rende subito <ride> <ride> già finito il fact-checking e quindi in realtà credo che da questo punto di vista il discorso sia di qualità per chi, eh, come e quindi sembra un momento interessante, è, immaginiamoci sempre come costruire delle, delle reti di autorevolezza a cui riconoscere quel valore simbolico sulla base però di quello che interessa a noi Quanto dice Bertram mi permette di recuperare una domanda che tenevo, che era quella sui giovani eh, e la capacità di suscitare mm -hmm. interesse. Sì, sì, no, no, no senza arrivare così in alto. Eh, in realtà il punto vero è qua, come dire, la domanda ci consente di guardare a un dato che è comunque di industria e anche di budget dell'industria che fa informazione. Il punto vero è come sono costruiti i bilanci delle eh, aziende che fanno informazione e informazione online oggi la misura, salvo pochi virtuosi elementi come quelli a cui lavora Bertram, molti mm. stati generali, la maggioranza delle testate online, delle realtà editoriali online si fonda ancora integralmente su un meccanismo quantitativo. Quindi il diciamo così, vero fattore che dice quanto guadagna una, una realtà editoriale online è da questo discende che eh, le bestie sventrate eh, davanti a, un, a una informazione del tutto non plausibile sono eh, sostanzialmente incentivate ecco, in un perimetro che non si prova a forzare neanche un po'. Noi a forzarlo ci proviamo e quindi... La domanda per noi risulta pertinente, più giovani o meno giovani, ma noi proviamo a fare cultura, informazione, dibattito, polemica alta, ma insomma stiamo dentro un percorso per cui dalle, dalle nostre parti non troverete mai i gattini, eh, la ricetta su come fare come avere i migliori pettorali del mondo, eh, eccetera, eccetera ma chiaramente siamo in realtà per, definizioni, per definizione minoritarie che cercano di farsi misurare nella capacità che hanno comunque di pesare, di influenzare che è una capacità ovviamente meno matematicamente misurabile che molto deve anche alla capacità di generare un dibattito e quindi alla costruzione di un brand non strettamente quantificabile mentre invece nella realtà generale quanti click fai al mese faccio 8 milioni di pagine viste ok allora noi possiamo darti una campagna che vale x misurata proprio in termini puramente quantitativi e quindi il vero problema poi come quasi sempre cioè il vero problema il vero fattore decisivo come quasi sempre è come dentro a quale regola si costruisce una sostenibilità economica. Poi uh, c'era allora? un altro punto che non sulla coesione sociale. Non c'è coesione sociale. Sì, sì, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Chi ha detto coesione sociale? Ah, della città giusta. Eh, appunto, in qualche modo è quello che dicevo prima, però eh, ci ritorno, nel senso che eh, ci sono per pochi studi, eh, iniziati soprattutto in Inghilterra, in Inghilterra, Inghilterra in diciamo, a seconda metà anni degli 90, anni in 90, su questa cosa qua, non è un caso, caso in perché l'Inghilterra eh, nel eh, 94-95 è stato il primo paese dove si è iniziato a usare eh, esplicitamente di, la ricostruzione eh, o la reingeniarizzazione dell'immaginario della città eh, nell'ottica che dicevo prima, quindi quella dell'attuazione dei capitali e anche per diciamo, fare da boost alle nuove industrie culturali creative. Eh, questa cosa negli anni, all'inizio degli anni 2000, ha avuto un'ulteriore spinta perché? perché c'è stato un um, testo di divulgazione Semplice che era la eh, nascita della classe creativa di Florida, eh, che sostanzialmente, ridotto all'osso, era più o meno così, diceva: eh, Ok, una città ha bisogno di essere attrattiva per, per i giovani professionisti creativi. I giovani professionisti creativi eh, se gli date un posto piacevole con tante piste ciclabili, con tanti locali notturni, con una buona tolleranza nei di confronti di scelte di genere, alternative. Eh, e sostanzialmente eh, gradevole, ecco questo è il punto chiave: diciamo, eh, è la liberazione della città e questa cosa genererà una nuova eh, economia creativa. So che detto in questo modo sembra brutale, ma di fatto è abbastanza possibile. La cosa interessante è che. Eh, siccome la ricetta è molto facile, è stata seguita per almeno 6-7 anni da tantissime amministrazioni in giro per tutto il mondo, eh, in alcuni casi di città che tutto sommato potevano diciamo, tranquillamente competere con altre dal punto di vista dell'economia cattiva, penso eh, a Berlino, ma anche a Manchester che su questo ha investito in modo molto pesante o eh, altre grandi città, altri posti che erano invece diciamo, non so, la, la città sonolentissima della valle piuttosto che il paesino spagnolo eh, dove arrivava a un certo punto l'amministratore un po' su di che diceva adesso cambiamo tutto, eh, mettiamo un po' di vista ciclabile, facciamo una situazione eh, un po' effervescente e vedrete che cambia tutto. In realtà quello che appunto fuori è andato in modo abbastanza evidente eh, e questo lo dico tra l'altro nell'ottica per cui sono citato che queste cose funzionano bene, sono citato che mi piace andare e mi piace vivere perché non è che critico eh, dimensione di qualità della vita connessa a questo tipo di, questo tipo di, di, di, di facilities e a possibilità di legge però il punto vero è che queste cose in realtà sono eh, cose che succedono in parallelo con scelte eh, di policy molto più hard che hanno a che fare con l'occupazione, che hanno a che fare con la qualità degli spazi urbani, eh, che hanno a che fare con la territoriale, cioè scelte che costano un sacco di soldi e che sono scelte che si stratificano nel tempo e che comportano trasformazioni societarie. Il punto è che, eh, per, per, perché sto dicendo questa cosa in merito alla coesione sociale, eh, perché in realtà è stato dimostrato in modo abbastanza chiaro che tutte le volte che l'immagine della città è stata reingegnerizzata e reinventata in modo molto rapido a favore di, eh, diciamo, per cercare di andare incontro a logiche di questo tipo, la coesione sociale sul medio periodo eh, ha subito. Eh, almeno la questione sociale intesa in ottica linki, eh, quindi la questione sociale diciamo che non quella che eh le comunità comunitaria del proprio c'è già mio sulla forma Sulla di editoria tradizionale discorso si farebbe lungo e complesso perché chiederebbe una serie di domande da parte mia perché cosa intendiamo per tradizionale di cosa, di cosa parliamo quando parliamo di editoria, di sicuro sopravviverà il giornalismo, di sicuro sopravviverà l'informazione di sicuro sopravviverà la lettura però pensiamo a, co a come già solo è cambiata in maniera irreversibile ancora una volta la fruizione dell'immagine della televisione parlo per esempio della possibilità per chi ha Sky e usa pacchetti più avanzati la possibilità di fermare il film che in teoria passa in broadcast immediato e di riprenderlo dopo e parlo di cose veramente base no? però ormai questa funzione ha incorporato in sé quella che era la funzione vent'anni fa della videocassetta eh, non credo che sopravviveranno nel lungo periodo i giornali di carta ad esempio, cioè io sono uno convinto del fatto che L'oggetto cartaceo andrà tendenzialmente a sparire, forse noi neanche lo vedremo, ma a un certo punto quella cosa sarà completamente dematerializzata, ma non smetteranno di esistere i giornali, le redazioni ehm, e poi insomma le tradizioni sono fatte per generare nuove tradizioni. Quindi. Volevo fare una domanda adesso. I minuti sono pochi e grazie per questa eh, diciamo, fitta abilità di rispondere. Una cosa che scollega a quello che stavi dicendo adesso e che mi frulla nella testa da quando hai introdotto quel tuo primo intervento: Il tradizionale nuovo, eh, la dicotomia appunto è e lo stavi dicendo in questo momento, ci sono, ci sono 50 sfumature di tradizionale e 50 sfumature di nuovo, c'è un lungo periodo di convivenza, su questo gli storici e gli storici dell'economia lo sanno molto bene, cioè molto spesso è più efficiente e performante quello che verrà superato, a lungo convive con quello che è nuovo e certo. poi si producono le trasformazioni, quindi un periodo di mezzo. A me interessava una cosa, l'economia della... Eh, diciamo, localizzazione si collega con una delle domande fatte prima su centro e periferia allora, eh, abbiamo detto che potenzialmente il Cilento diciamo, lo uso come provocazione però eh, o le isole nell'economia, diciamo, dell'informazione italiana, prendono spazio possono prendere spazio, possono guadagnarne, perché sulla mappa diciamo, virtuale dell'informazione digitale per tutte le dinamiche che sono state spiegate a noi sfugge, può cominciare a sfuggire il rapporto centro-periferia, cioè può prendere spazio in un nuovo centro o altri centri rispetto certo. a quello che prima veniva considerato tale rispetto al palazzo di Pasolini Rimane, Rimangono due domande aperte, secondo me, a cui pro, chiedo di provare a rispondere molto rapidamente, naturalmente, nei limiti del possibile. Una, la filiera, cioè il, il giornale novecentesco che lui ha prodotto, come dicevi tu prima, ri, era possibile farlo. Sia perché tu avevi delle competenze dei capitali concentrate spesso nelle città, pensiamo a Milano, sia perché avevi una filiera di competenze, sia perché avevi le cose che accadevano cioè, nella città. Oggi tu hai detto e ripetuto più, diverse volte, lo stesso ha fatto Petra, che questa filiera non scompare. Cambia? Allora, una domanda interessante, diciamo anche biografica, nel senso che hai fondato due... due giornali online è tu a che filiera pensi e se quando fondi un giornale pensi che quella filiera la trovi qui e non altrove ed eventualmente perché diciamo. Così. Qui qui, non ha, qui potrebbe essere Milano, potrebbe essere Roma, so potrebbe essere una concentrazione di funzioni sì, sì, e cioè. di risorse che sta in una città e non sta altrove. Sa sì. sì. anche che la possibilità di contribuire viene invece diffusa. Due, definisco il terreno campo del potere e campo intellettuale, cioè Bordeaux studiò eh, come è noto un'opera di Flaubert che raccontava la società del suo tempo e definendo delle mappe dei luoghi che venivano eh, riprese nel romanzo di Flaubert, Bordeaux faceva vedere che in determinati luoghi si eh, concentrava un certo tipo di società che deteneva un potere, un certo tipo di società che eh, cioè, produceva di formazione e in questo c'era il significato del romanzo Ottocentesco e il significato di una società che si chiama. Secondo me, se, eh, eh, oggi, guardando l'editoria che viene su, diciamo, rispetto a quella che c'era, l'idea che si debba disegnare un altro campo del potere, il campo intellettuale è enorme, quindi l'influencer che diceva Berna, eccetera. Come le due cose stanno insieme? Cioè io penso per esempio che a Milano Enrico Mattei fondò un giornale, ma non fondò un giornale per fare informazione, cosa che tra l'altro fece egregiamente, lo fondò perché doveva sostenere il fatto che Leni altrimenti stava crescendo, doveva fermarsi politicamente e altrimenti se non si fosse fondato un giornale con capitali. Propri, non si sarebbe preso spazio nella dinamica tra politica ed economia della metà del Novecento in Italia. Oggi online è possibile qualcosa di simile? Cioè, nel panorama concreto, nel teorema. Posso aggiungere oh, una sua domanda? L'ordine dei giornalisti sì, sì. <ride> Beh, Io quello rimane sempre. <ride> se... No, Ha senso. No, no, era chiara la, la questione. No, sarò sintetico, no, secondo me non, non ha senso e non così, quantomeno. Eh, anche perché, questo getto un ponte poi sulle osservazioni di Francesco, anche perché vale per l'ordine dei giornalisti, vale anche per la classe politica e la classe dirigente economica in generale. Eh, le sensibilità che sono rappresentate nei vari organismi dall'ordine dei cittadini a Confindustria ai grandi centri decisionali ancora del mondo finanziario, bancario industriale italiano per tante ragioni la rivoluzione che noi raccontiamo, dandola già per assodata e scontata ancora non l'hanno voluta, saputa potuta guardare davvero in faccia per cui per esempio quando Grillo prende il 25% alle elezioni politiche del 2013 di febbraio si analizzano tante cose, si analizza il fatto che ormai lo scongelamento del, del blocco berlusconiano era arrivato al punto massimo, che la vecchia classe dirigente della sinistra italiana rappresentata da Bersani non era in grado di intercettare una pulsione di rinnovamento, di rabbia quello che volete, non mi interessa proprio entrare nello specifico. Ci fosse uno che però là dentro avesse capito prima che il lavoro che Grillo stava facendo da 15 anni personalmente sulla rete, anche qui non entro proprio nel, nel merito dei mezzi, dei toni, ma ci fosse uno che ha detto sì però lo spazio che c'era su quel nuovo mondo là, lui l'ha capito prima e l'ha coltivato quasi vantandosi di essere stato escluso dalla televisione, quasi utilizzandola come leva per dire io parlo di un'altra cosa, no questa cosa non si è capita, la si è messa a fuoco nel tempo, ma era lì da vedere cioè dopo le analisi erano anche state fatte, ma era lì da vedere, questo per, lo dico per dire che Fino a quando le strutture, da chi dovrebbe garantire la serietà dell'informazione, a chi poi decide di investire budget per, per influenzare anche commercialmente l'opinione pubblica? Non ha la lungimiranza che aveva allora Mattei, perché Mattei come dire, capì che di, di fare il giorno aveva bisogno, lo fece prendendo alcune tra le migliori menti i professionisti che c'erano in circolazione allora eh, non fece il giornale come dire che strombazzava gli interessi di Enrico Mattei e scriveva tutti i giorni quanto è bello non fece quello che è l'unità di oggi anche a cose il loro nome cioè se dovessimo fare un esempio di differenza di livello uno prende cos'è stato il ripensamento dell'unità oggi e dici vabbè tutto quello che avete saputo concepire è questa cosa che, fa, che canta il coro al potere politico di riferimento, va bene fatelo pure, chiaramente non ha la capacità questa cosa di sporcare le linee, lo dico non dal punto di vista di chi si scandalizza perché un organo di informazione è appiattito sugli interessi che rappresenta, ma sul fatto che lo fa, secondo me molto sciattamente, sì, ingenuamente e in definitiva inutilmente. Per tornare alle qua, essere sintetici Francesco con le tue domande è davvero cioè. No, ecco sì. perché non è una sintetica la domanda. No, no, ma è. Ma soprattutto. Cioè, come sono scelte quelle si può scegliere cosa del Non piacere. può essere sintetica davvero la, la risposta. Beh, ma vuoi essere tu forse? <ride> è è più più una sì, io sono la sintesi migliore. Non so, sulle nuove mappe che possiamo disegnare, io credo sì. che. Uh... Sì, nel senso che credo che sia possibile, che in parte si stia già facendo, eh, nel senso che quello che secondo me è chiaro è che ha il ruolo di alcuni um, di, eh, contesti urbani eh, che tradizionalmente sono stati la casa dell'industria culturale, penso soprattutto a Milano, per cui ho una domanda di prima qual è il ruolo di Milano culturale, basta vedere quello che ci è successo sostanzialmente nella realtà dell'allocento una qualità di crescita percentuale, impressionante, di casi di riuscita qua, di, di redazione qua e sempre sta qua e penso anche eh, dal punto di vista della composizione della forza lavoro, la città è sempre stata importante come la cosa da questo punto di vista, nel eh, vale per Milano, eh, chiaramente ci sono state alcune testate che hanno influenzato in modo molto, molto pesante il contesto nazionale in da altre città, penso soprattutto alla stampa di Torino. Si è andato a sovrapporre eh, una rete di concentrazioni molto piccole eh, di freelance o persone che lavorano eh, nelle team, nel mondo in generale, nelle nel, nel industrie creative e culturali, eh, e che a volte costano nelle grandi città per tutta una serie di motivi, e quindi si sta andando a sviluppare una mappa abbastanza chiara secondo me, eh, che va oltre eh, le città tradizionali. Cioè, sto pensando ad esempio al fatto che Trento, per la città che è, è ultra sovrappresentata in questo momento. Eh, su alcuni canali specifici, però chiaramente Trento è investito in modo massiccio sulla, sulla ricerca e sulla formazione, e Trento sono delle influenze molto, molto importanti su alcuni settori. Lo stesso vale eh, anche per la genia, una città secondo me da questo punto di vista che si inizia a vedere parecchio. Eh, si vorrebbe fare tutta una serie di esempi, però in qualche modo la cosa veramente interessante è vedere come si sta strutturando eh, il processo di feedback tra media tradizionali, che poi non sono già più del Novecento, perché in qualche modo c'è la domanda lì, eh, sopravviverà l'industria del Novecento, poi è già morta, non c'è più nel senso che la composizione è la forza lavoro interna relazioni oggi è talmente ribaltate rispetto a prima, e se non è ribaltata non funzionano funziona. più, certo. modo, diceva, però, eh, in qualche modo quella c'è un esperimento che è cioè, molto carino perché è accessibile, si può fare. C'è un software che si chiama Jephi, G-E-P-H-I, G -P -H -I, eh, che, con il quale si possono fare tante cose estremamente complesse dal punto di vista dell'analisi statistica dei dati in tempo reale e di o non in tempo reale. Eh, ma negli ultimi anni è diventato abbastanza facile da usare. C'è un plugin che vi permette di, eh, se avete un account Twitter, di logare direttamente e usare il vostro account per fare da ponte con Jephi. E, eh, esatto, fa questo tipo di visualizzazione qua e riguarda un po' la rete di, eh, le reti di prossimità le strutture relazionali eh, io lo uso ogni tanto adesso un po' che non lo faccio sono più diventata ancora più semplice lo uso quando ci sono dei grossi eventi che è un hashtag molto riconoscibile tra l'altro tra poco il 12 dicembre la prima volta che ho fatto un esperimento era stato il 12 dicembre in piazza montana di eh, 4-5 anni fa era molto interessante vedere come si strutturavano le strutture re tra gli account dei giornalisti tradizionali, diciamo perché fanno parte del movimento tradizionale, i nuovi tipi di influencer e alcuni user che non si capisce bene come mai, non è così immediatamente conoscibile a tra... colpo d'occhio ma poi dopo può diventare interessante, che in qualche modo riuscivano a bucare eh, la soglia dell'attenzione del normale, perché alcuni per quit per qualche motivo, ci sono molti studi su questa cosa qua, passava ad avere 4-5 bit al 32-20. Questa cosa qua in qualche modo si possono fare anche le mappe georeferenziate, diventa molto interessante perché si può iniziare a vedere come si struttura su scala, ovviamente qui è solo un pezzo di sponsor, ma si possono anche in tutte Di sicuro comunque qualche tentativo di costruire anche con, attraverso giornali online nuova capacità di influenza nella rappresentanza di interessi economici è stata fatta, li conosco abbastanza bene, diciamo così. È stata fatta eh, quello che secondo me non è stato capito se si è provato a farlo. È che serve esattamente la eh, maturità di processo che aveva le linee di te la solidità, la capacità di attrarre intelligenze eh, mh, poi. C'era che là c'era scalfari, magari cioè, se ci provi con scalfari ti riesci, se ci provi con tondelli può andarti male. Diciamo così, questo è, è ragionevole, no? Se, se ci provi.. Ma senta per sparto, esatto. è. esattamente? Eh, però, però serve anche dal punto di vista della struttura economica che queste cose genera la consapevolezza che ci vuole misura e non ci vuole invadenza e ci vuole comprensione di come funzionano certe cose per funzionare davvero eh. questo secondo me è sicuramente quanto al resto è anche vero che però se la guardiamo bene io tutti gli esperimenti nuovi che ho visto nascere in questi anni, quelli a cui ho partecipato quelli che ho visto da vicino comunque hanno in Milano la loro capitale cioè una città che comunque ha un sistema sicuramente di relazioni molto intenso, molto fitto anche abbastanza elitista, escludente ma, ma è un luogo comunque ancora di opportunità, ben prima che lo storytelling dell'ultimo periodo lo riportasse a Milano a essere celebrata e elogiata fino a questo punto, ma comunque aveva una capacità attrattiva di intelligenze varie e questo sicuramente è un valore in un meccanismo di rete. Sì.